Lezione di oggi è la tutela delle campagne pubblicitarie. È una lezione abbastanza breve perché, come vedremo, le norme che vi devo far vedere sono poche, però appunto, essendo voi dei creativi che molto probabilmente andranno a lavorare nel mondo della, della, della pubblicità, o quantomeno parte di voi, è interessante sapere che cosa si può fare per tutelare una campagna pubblicitaria in una campagna pubblicitaria in realtà c'è una parte che è comunque tutelata dal diritto d'autore quindi diciamo la parte creativa di progettazione grafica software che sia musicale se c'è una parte musicale o videografica se c'è del video quello è indubbiamente comunque un'opera dell'ingegno e va sotto eh, l'ambito del diritto d'autore classico come l'abbiamo già, già più volte approfondito però in alcuni casi la campagna pubblicitaria come dire è, è il suo punto di forza è nell'idea cioè nella efficacia semantica e comunicativa che magari ha a volte uno slogan oppure una battuta fatta da, un, da uno dei personaggi dello spot oppure un'idea grafica all'interno di un cartellone pubblicitario eh, e via dicendo. Quindi quando la forza sta più nell'idea e, e nel messaggio che nella forma espressiva, il diritto d'autore è debole come strumento, no? l'abbiamo imparata questa cosa, cioè il diritto d'autore non, non agisce sulle idee, sulle idee creative in sé, agisce sulle opere. Però a volte quando voi andate a presentare una, un progetto di campagna pubblicitaria per un'agenzia o una, un programma televisivo, che ne, che ne so, un giornale, a volte voi andate a parlare di, una, di un prototipo, cioè presentate un'idea che è ancora astratta, che non è stata ancora davvero eh, estrinsecata sotto forma di opera creativa e allora lì siete esposti perché voi avete giustamente paura che raccontando come dovrebbe essere questa campagna pubblicitaria come volete, eh, come secondo voi il, il messaggio pubblicitario può diventare particolarmente efficace e innovativo nel momento in cui lo raccontate vi esponete al rischio che poi il vostro interlocutore, il giornale, che ne so, l'agenzia di pubblicità, il, il, eh, lo studio di grafica prenda l'idea e la sviluppi lui senza rendervi conto di nulla, okay? Ecco, su quello il diritto d'autore è debole, perché il diritto d'autore non vi tutela abbastanza, perché l'opera non è stata ancora realmente estrinsecata. Uno degli strumenti che abbiamo, lo vedremo meglio quando parleremo di, ehm, di, di, di segreto aziendale, segreto industriale, è quello del, appunto tenere segrete le informazioni, però in questo senso non ci aiuta perché voi non potete tenerla segreta perché voi state andando a parlare con uno che vi deve dare dei soldi il quale non, vi, non ve li darà mai se non gli spiegate di preciso cosa volete fare in questa campagna pubblicitaria quindi siete in un certo senso costretti a esporla l'idea e a raccontare le informazioni di base quindi l'altro strumento è il contratto l'altro strumento per tenere Sotto chiave e tutelare questo tipo di informazioni è l'accordo di non divulgazione, il cosiddetto in inglese NDA, Non Disclosure Agreement. Però quello è un contratto, dovete come dire, avere dall'altra parte un interlocutore che accetta di sottoscriverlo e che si impegna all'interno di questo contratto a pagare una penale molto alta se, se, se lui indebitamente rivela o sfrutta questa questa, questa idea che voi gli state andando a raccontare o questo, questo prototipo che state presentando. Allora, eh, onde evitare eh, diciamo, liti e, e, e diatribe tra i vari operatori del mondo della pubblicità, eh, si è creata questa forma di tutela ad hoc apposita per le campagne pubblicitarie in seno a quello che viene chiamato l'istituto di autodisciplina pubblicitaria. E fin quindi Finita l'introduzione, 5 minuti di introduzione per arrivare a dire che insomma, oggi parliamo di questo, cioè l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, con l'abbreviazione IAP, è un'associazione riconosciuta che dal 1966 opera affinché la comunicazione commerciale sia onesta, veritiera e corretta, a tutela del pubblico, dei consumatori e delle imprese. Quindi è sostanzialmente un'associazione di categoria, fa, assimilabile a quelle che abbiamo visto nella nostra prima parte del corso, no? la Adi, la IAP e via dicendo, che però appunto tutela non il mondo dei, dei, dei progetti grafici, degli studi e dei professionisti della grafica o, della, o del design, ma gli, gli operatori della pubblicità, della comunicazione commerciale e dice che lo fa cioè, cioè, l'obiettivo è quello di rendere la comunicazione commerciale onesta, veritiera e corretta e questo va a vantaggio sia del pubblico dei consumatori, sia delle imprese in senso lato, cioè quindi sia delle imprese che si servono della, della comunicazione commerciale, cioè quindi i vostri cli clienti, ma anche delle imprese di pubblicità stesse, perché diciamo avere uno strumento, che, avere un ente che mh, vigila e, e, e su questo settore e evita che ci siano quelli che fanno i furbi sostanzialmente va a vantaggio di tutti anche di coloro che sono in concorrenza tra loro quindi si tratta di un sistema di autoregolamentazione dell'intero settore pubblicitario cioè imprese che investono, agenzie che, che la creano e mezzi che la diffondono di fondo la pubblicità che si impegna a rispettare le norme contenute nel cosiddetto codice di autodisciplina pubblicitaria cioè il codice di autodisciplina pubblicitaria è appunto una sorta di, ehm, di codice di testo normativo autoimposto cioè ci sono questi soggetti che hanno aderito allo IAP cioè quindi tutti i massimi eh, soggetti che in Italia si occupano di comunicazione commerciale di pubblicità Aderiscono a questa, a questa associazione e sottoscrivono le norme di questo codice, cioè accettano di sottostare alle norme del codice di autodisciplina pubblicitaria. Ecco perché autodisciplina. Perché non è stato approvato da, dal legislatore o da un ministero, via dicendo, ma è auto, autoimposto, cioè ci sono regole interne, un po' come lo statuto di un'associazione rispetto a quelli che abbiamo letto nella prima parte del corso. È, e all'interno dello IAP ci sono due ehm, organi che eh, presidiano al rispetto di queste norme. Uno è il giurì e l'altro il comitato di controllo. Il giurì è quello che, che vedete, che, che giurista per giuria, sostanzialmente, di, di, di organo giudicante. Il giurì dello IAP è l'organo composto da esperti indipendenti. Che giudica la comunicazione commerciale su domanda del comitato di controllo o delle aziende se il messaggio è in contrasto con le norme del codice il messaggio pubblicitario eh, si intende è in contrasto con le norme del codice il giurino ordina la cessazione la decisione viene sempre pubblicata sul sito dell'istituto dopo ho aperto già il sito andiamo a vederlo ce ne sono per tutti i gusti cioè ogni tanto e vi invito se, siete, se avete curiosità di andare a leggere alcune sono divertenti cioè ogni tanto scoprite che degli spot pubblicitari che fino a ieri passavano e che, che dall'oggi al domani sono spariti non sono spariti perché l'azienda so, ha deciso di, di smettere di fare pubblicità su quel prodotto ma perché il giurì ha, ha ordinato la cessazione ok un esempio era Beh, scusate l'esempio un po' colorito, però, la, la, la prima versione dello spot di Rocco Siffredi che faceva la pubblicità delle patatine. Quello lì era stato sanzionato eh, perché c'era un riferimento, eh, a lui diceva a un certo punto faceva un riferimento, ed era diciamo, troppo ammiccante, troppo malizioso, per cui qualcuno si era sentito offeso, e allora visto che tra le regole della pubblicità della comunicazione commerciale corretta, c'è cioè anche quello di non indugiare, non eccedere troppo in... Cioè si può fare la battuta maliziosa, lo vediamo sempre più spesso all'interno delle pubblicità, ma non in modo, diciamo, becero, eccessivo, e lì era stato superato, secondo il giurì, un po' il limite. Eh, il comitato di controllo dello IAP invece è l'organo preposto alla tutela del cittadino consumatore e, e agisce sia d'ufficio che su scena del pubblico. I consumatori quindi possono, senza alcun onere economico, segnalare le pubblicità ritenute scorrette compilando un modulo online sul sito dello IAP. Quindi, eh, vedete la differenza, è, cioè, al giurì si rivolgono più che altro internamente i soggetti che si occupano di, di, di pubblicità, vedete, su domanda del comitato di controllo, quindi l'altro organo che può raccogliere la degli utenti e demandarla poi al giurì per la decisione oppure direttamente dalle aziende che si occupano di questo settore. Quindi voi siete un'azienda che fa pubblicità e vedete che un vostro concorrente sta facendo una campagna pubblicitaria che, che ne so, viola un vostro... Un, cioè ripre, riprende, riprende palesemente uno slogan che avete sempre utilizzato voi, no? Questo è un classico esempio, quindi una violazione che è una sorta di, di violazione eh, con, di concorrenza... Di, di, di, eh. Le norme sulla concorrenza sleale parlerebbero di imitazione servile, cioè il fatto che insomma, io mi, mi avvantaggio dei, dei, dei, dei meriti, mi, mi accaparro di, me, di meriti di un mio concorrente, gli porto via uno slogan delle idee creative che sono palesemente sue, ecco, se lo fai all'interno di, di un messaggio pubblicitario, tu concorrente puoi segnalarlo e, e chiedere che il giurio intervenga. Invece, scusate, stavo... invece per quanto riguarda il Comitato di controllo a lui si possono rivolgere anche direttamente i consumatori o le associazioni dei consumatori come spesso succede, cioè quando un messaggio pubblicitario viene eh, interrotto, interrotto e cessato soprattutto per questioni etiche e via dicendo c'è sempre di mezzo qualche associazione di consumatori associazioni di genitori come era successo anche in quel caso, un caso era, era anche la... la... La pubblicità, se vi ricordate, della, eh, della bambina fastidiosa che poi veniva, veniva ammazzata da un... Da un eh, no, la famigliola che veniva ammazzata da un eh, meteorite che cadeva su, mentre loro facevano colazione. A me, sinceramente, non faceva particolarmente orrore quella, quella, quella pubblicità, perché secondo me insomma c'era un, un, uno sfondo goliardico abbastanza evidente, però per alcuni invece era ritenuta offensiva della dell'immagine dell della famiglia del minore via dicendo come vedete quello che vi sto facendo vedere fonte è wikipedia quindi siamo ad un livello abbastanza introduttivo eh? cioè, ho fatto proprio un copia e incolla pari pari da, dalla pagina di wikipedia sia qua che qua eh, sulla la, la voce che, che riguarda l'istituto di, di, di autodisciplina pubblicitaria ma era giusto per darvi un'introduzione un e eh, andiamo invece un po' più sul giuridico e lo facciamo attraverso questa norma che quindi è l'articolo che ci interessa l'articolo del codice del codice di autodisciplina pubblicitaria che ci interessa per quanto riguarda la tutela dei progetti dei progetti creativi di pubblicità quindi siamo cioè è un po' una costola del copyright cioè è un come vi ho detto il copyright sulle campagne pubblicitarie è. Ehm, appunto parzialmente copyright classico, no? la tutela del diritto d'autore è un classico diritto d'autore sulle ehm, immagini, la, la grafica, il video, la musica, i testi che vengono utilizzati per la pubblicità, però c'è anche questo livello ulteriore che ha radici non in una norma giuridica, non in una norma di legge, ma in una norma eh, autoimposta che è un codice di autodisciplina, e che ha questo articolo 43, è abbastanza lungo il codice di autodisciplina, eh? ci sono tante norme su, su come deve essere fatta la pubblicità, l'aspetto etico, l'aspetto eh, concorrenziale e via dicendo, questo è l'articolo che ci spiega cosa dovete fare voi che siete dei creativi della pubblicità per tutelare i vostri progetti, quindi parliamo di cose che non sono ancora davvero diventate, no? non si sono ancora davvero estrinsecate in forma creativa piena, ma sono ancora dei progetti dice qualora in vista dell'eventuale futuro conferimento dell'incarico un utente richieda ad un'agenzia o a un professionista nell'ambito di una gara di una consultazione plurima o individuale perché questo è il rischio eh? cioè, scusate così interrompo la lettura perché così cerchiamo di calarla direttamente nella, nella realtà cioè, spesso le agenzie di pubblicità dicono io, a, a me serve una pubblicità che abbia queste caratteristiche e poi raccoglie la proposta di 10 diverse agenzie, di 10 diversi creativi che propongono una pubblicità. Poi ovviamente su 10, solo una vince, solo una viene scelta e viene incaricata per fare il lavoro e quindi viene pagata. Gli altri 9, cosa succede? Eh, gli altri 9 però sono esposti perché loro hanno presentato il progetto, il progetto non è stato scelto. Non hanno, quindi non sono stati pagati si sono fatti però comunque il lavoro di presentare il progetto e nello stesso tempo il, il loro committente si è portato a casa 10 progetti al prezzo di uno capite e quindi lui poi con quei 10 progetti può magari utilizzarli per altre campagne successivamente e allora onde evitare questa situazione e dare delle garanzie a coloro che partecipano a queste gare si è inventato questo meccanismo che è dell'articolo 43. Scusate, quindi torniamo. Qualora in vista dell'eventuale futuro conferimento, bla bla bla, la presentazione di uno o più progetti creativi deve. Eh, no, scusate, il, il soggetto era un utente che richiede ad un'agenzia, ad un professionista, la presentazione di uno o più progetti creativi, deve astenersi dall'utilizzare o dal limitare gli aspetti ideativi e creativi del o dei progetti non accettati o non prescelti per un periodo di tre anni dalla data del deposito. Quindi per un certo, si lascia un certo periodo di tempo affinché colui che ha presentato il progetto ed è stato scartato possa riproporlo ad, altre, ad altri clienti. Okay, perché sennò sarebbe cornuto e mazziato, come dicono a Napoli. No? Cioè, si è fatto lo sbattimento di presentare un progetto, quindi ha perso delle ore di lavoro, ci ha messo delle idee sue, non è stato scelto, quindi non viene pagato, e per di più perde la possibilità di rivendersi quella stessa idea ad un altro cliente. E dice, per un periodo di tre anni dalla data del deposito del relativo materiale da parte dell'agenzia o del professionista interessati. Da effettuarsi in plico sigillato presso la segreteria dell'istituto di autodisciplina pubblicitaria secondo le modalità stabilite dal regolamento. Cioè, l'istituto ehm, di autodisciplina pubblicitaria fa una specie di attività di presa in deposito di questi progetti. Cioè, un po', scusate, è una similitudine un po' tirata per i capelli, perdonatemi, però è un po' quello che fa la SIAE per quanto riguarda i brani musicali. No? Cioè, prendono in deposito. Ehm, siamo in un mondo molto diverso, perché qua vedete parliamo di progetto in cui bisogna astenersi dal replicare o imitare gli aspetti ideativi o creativi. Eh? Cioè ideativi è la parola magica, cioè il diritto d'autore non sarebbe mai arrivato a fare sta roba qua, perché il diritto d'autore non può arrivare a tutelare, l'abbiamo spiegato benissimo più volte, non può arrivare a tutelare gli aspetti ideativi, ma solo quelli creativi ecco la differenza, questa è la, la parola magica che, fa, che rende necessario questo, questo meccanismo senza questo eh, molti, sarebbero, appunto, molti operatori della pubblicità sarebbero stati esposti e quindi cosa fate? Dovete mettere in un plico, e portarlo o spedirlo ci sarà adesso la possibilità sicuramente di farlo anche via PEC, via spedizione digitale alla, alla segreteria dell'istituto la quale mette una data, una data certa, un, un codice di protocollo per cui da quel momento passano tre anni e nessuno per tre anni può replicare quella stessa idea creativa okay? nessuno diciamo, della, del mondo della pubblicità um, l'articolo 44 aggiunge quali sono diciamo, le, le, le, diciamo, le, eh, gli strumenti per poter rendere efficace questo, questo, questa tutela Avvisi di protezione, cioè ai fini della tutela degli elementi creativi della comunicazione commerciale, cioè della, della pubblicità, i messaggi isolati utilizzati come anticipazione o a protezione di una futura campagna di comunicazione devono essere depositati secondo le modalità previste dal regolamento e dice che i depositi in vigore sono consultabili entro il, il sito internet dello IAP, cioè, quindi si crea una sorta anche di archivio di, di, di, di idee creative, quindi è interessante anche andarlo a vedere per capire come si sta evolvendo, in quale direzione sta andando la, la, la pubblicità Anche cosa, cosa intende per messaggi isolati utilizzati come anticipazione, i cosiddetti slogan quelle cose che a volte sono tre parole però le, le, la Nike che dice Just Do It è uno un slogan fortissimo, tu leggi Just Do It ancora senza leggere Nike, ormai richiami cioè ti, ti, ti porta alla mente ti porta alla mente il, il, il il prodotto o no? il, il marchio ehm, la protezione ha efficacia per un periodo di 12 mesi a far tempo dalla data di deposito e prima della scadenza può essere reiterata per una sola volta per un analogo periodo di 12 mesi ok quindi là parlava di cos'erano qua dice di astenersi per tre anni dalla data di deposito del relativo materiale per quanto riguarda i progetti ehm, eh, i progetti creativi quindi qualcosa di più compiuto e di più ampio, che essere, non possono essere imitati negli aspetti ideativi e creativi. Qua invece nel 44 parla di messaggi isolati utilizzati come anticipazione o a protezione di una futura campagna di comunicazione, quindi questi sono per un periodo di 12 mesi a far tempo dalla data di deposito e poi possono essere rinnovati per altri 12 mesi, quindi in totale diventano 24 mesi, due anni. Basta! Nel senso che questo è un po' il, il, quello che dovete sapere, cioè non mi interessa, in, una, in un corso che ha un orientamento ehm, diciamo, sulla tutela, quindi sul discorso proprietà intellettuale, questo chiude un po' il cerchio, poi avremo la lezione sui marchi, cioè nell'ambito della tutela di questi, di questi aspetti, la tutela del brand fa, svolge un ruolo fondamentale, quindi ci sarà tutto un altro pezzo. Di, di, di norme e principi sulla tutela del marchio e dei, degli altri segni distintivi e della concorrenza sleale tra imprese lo vedremo però ecco per quanto riguarda il mondo della pubblicità queste norme sono interessanti però adesso cioè le slide sono finite vi volevo far vedere e queste sono sotto licenza che commons a loro volta vi volevo far vedere invece il sito dello IAP eccolo qua il sito dello IAP che mi sembra un buon sito a parte la classica parte diciamo, informativa, no? conoscere lo IAP in breve, con il codice che potete scaricarvi, ehm, ecco, le decisioni, queste sono divertenti, Cioè, qua ci sono, ultimo aggiornamento 22, vuol dire che oggi ne hanno pubblicata una, Beh, ieri dai, cioè oggi ne hanno pubblicata una che era relativa a ieri, Vediamo con chi se la sono presa. Oh, guarda, che bello. Vodafone e Wind che stanno litigando. Il giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni commerciali esaminate sono in contrasto con l'articolo 2. Relativamente al claim, ho oh, la rete più grande d'Italia e in questi limiti ne ordina la cessazione. Ah, che bello. L'avete visto che in questi giorni c'era lo spot in queste settimane in cui... Ehm, in cui si parlava di, della fusione tra eh, Wind E3, e 3 eh, e si diceva eh, la rete, cioè lo, il claim, lo slogan era la rete più grande d'Italia, che attira l'attenzione, dice ah, caspita, questi si sono uniti, hanno, hanno, adesso hanno la rete più grande d'Italia. Vodafone, che invece ha sempre fatto della sua rete molto diffusa, e capillare e solida il suo punto di forza, ha detto scusa. <ride> come la rete, voi la rete più grande d'Italia, e vedete, ha fatto ricorso, cioè ha segnalato la cosa al giurì, ehm, ecco qua la decisione, poi la decisione è sotto, eh, nel senso che questo è il, il eh, arrivo, sì ho visto, eh, questo è, è il, tra l'altro il professor Ricolfi, vabbè, che io conosco molto bene, il professor Ricolfi è un pezzo grosso del, del, del diritto alla proprietà intellettuale, che fa parte appunto del giurì eh, guardiamone un'altra eh? poi tenete un attimo lì le domande perché così adesso registro eh, vediamo vediamo oh, vediamo andiamo un po più indietro forse no vediamo questa qua dell'aceto ponti vediamo cosa è successo qua allora chi è che sta litigando la ponti SPA contro, quindi la ponti SPA è quella, la prima che si indica, è quella che sta agendo contro l'altra. La ponti SPA contro l'acetificio Denigris, che non conosco, però vabbè, che produce l'aceto di alcol, casa aceto. Il messaggio pubblicitario era l'aceto multiuso, condisce, conserva e pulisce. Originale numero 1 in Italia, a la scelta preferita dagli italiani. Cosa dice il giurì? Il giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata è in contrasto con l'articolo 2. L'articolo eh, 2 è quello che stabilisce quando, una, eh, lo stesso di prima, eh, quando la comunicazione commerciale è ingannevole, la famosa pubblicità è ingannevole. È in contrasto con l'articolo 2 del codice di autodisciplina, nella parte in cui non mette in adeguato rilievo che il prodotto reclamizzato è un aceto di alcol, e in questi limiti le ordina la cessazione, ah, nel senso che, vabbè, io non sono esperto, però può essere che un conto è l'aceto naturale di vino o di mele, altro conto è un aceto di alcol che quindi viene prodotto probabilmente con un, con un sistema, con un procedimento chimico diverso, ma non è che sia illecito, cioè l'aceto di alcol si può vendere, si può pubblicizzare liberamente, però se fai l'aceto di alcol, devi dire che è aceto di alcol, perché sennò la gente pensa che sia un'altra cosa e quindi lo confonde con gente, con l'aceto Ponti, che magari appunto da, da, da decenni fa l'aceto in un certo modo e si è riservato una sua fetta di mercato importante. E, e quindi in questo aceto multiuso condisce, conserva e pulisce, eh, secondo quello che dice il giurì, c'era una ingannevolezza. Eh, ne ho prese due a caso, ripeto, però era per farvi capire. Poi torno indietro, poi arrivo alle domande, eh, abbiate pazienza. Eh, L'altra parte che mi interessava era, del sito era le, ecco, le idee depositate, così vediamo eh, diciamo, la parte che è, è legata più alle slide. No? Se desideri, vedete, consulta l'elenco degli annunci di protezione per, la, per le pubblicità non ancora diffuse. Se desideri depositare la tua opera, clicca qui. Eh, però non si qua io se voglio, deposit, se voglio leggere ah no scopri ok scusate voglio vedere appunto l'elenco o oh, l'elenco dei depositi Preemption 2020. 2020 oh, vedete questi sono progetti di loghi di slo, slogan claim testi per pubblicità che ne so di radio pubblicità radiofoniche brochure di una banca, della BCC guardate quanta roba avete per il vostro lavoro cioè qua voi potete andare, a guardare quali sono le idee però sappiate che eh, dalla data di decorrenza per tre anni, questa roba qua non può essere replicata utilizzata, perché c'è una tutela che è di quel, di quel tipo lì no? energia viva, IREN, decorrenza dal 14 aprile questa decorrenza Ar armando testa, non so, vediamo un altro Ferrero commerciale. Ecco, la Ferrero caricati di, caricati di piacere. Non so se sarà, boh, per essere il pocket coffee, qualcosa del genere. Oppure vediamo un po'. Vediamo la banca. Istituto Centrale del Credito Cooperativo. La campagna di comunicazione ruota intorno al claim. La banca c'è. No, scusate, la banca che c'è. Che diventa il messaggio chiave di una campagna di gruppo eh, ma incentrata sulle singole BCC aderenti per ricordare la presenza sul territorio, l'offerta dei servizi, la solidità e bla bla bla. Il testo sottolinea il messaggio di vicinanza ai territori e alle persone che viene espresso nel cliente. Quindi vedete, due, tre paroline, la banca che c'è, questa roba qua non, sarebbe, non potrebbe essere comunque tutelata da diritto d'autore perché è una frasetta troppo, troppo breve e asciutta per essere opera dell'ingegno però se nessuno l'ha mai utilizzata nel mondo pubblicitario la vuole utilizzare appunto la, il circuito BCC e quindi per evitare che altri, altre banche facciano la stessa cosa, perché in effetti è un claim abbastanza efficace la banca che c'è, allora l'ha depositato e vedete decorrenza dal 4-3, quindi vuol dire che per tre anni altri soggetti non possono. Vabbè, ne avete per tutti i gusti fatevi un giro, però ecco, era per farvi capire di che mondo stiamo parlando, secondo me questo è interessante. Questo è invece il, ah ecco, scusate, questo, se desideri depositare la tua idea, clicca qui. E ci sarà, ecco, vedete, quindi non, non c'è più bisogno di depositare attraverso, questo è, è il deposito eh, secondo l'articolo 44, quindi dei, non il 43 che era il primo che abbiamo visto nell'esale, ma il secondo. Il 44, ehm, regolamento per, le future, per la tutela di future campagne di comunicazione, eh, bla bla bla, eh, ci sono le, le, eh, le, i campi da riempire, so la società richiedente, il nome del referente, un po' di indirizzi e poi testo depositato max 1200 e poi potete allegare dei file d'immagine o dei file video, immagino, eh, no, parla solo qua di immagini e via dicendo, ok? Quindi questo è l'interessante eh, è che, <ride> che ci siano i dati per la fatturazione perché? perché non sarà gratis cioè il deposito avrà un costo cioè per ogni, per ogni, per ogni deposito ci sarà un costo una tariffa da versare che sarà scritta da qualche altra parte del, del regolamento dello IAP l'ultima cosa tutti possono fare segnalazione eccolo qua potete segnalare cioè anche come, come semplici utenti come semplici consumatori, no? guardate la tv, vedete una, una, una pubblicità che vi sembra, che ne so, volgare, che vi sembra svilente della figura della donna, non rispettosa dei diritti dei minori, bla bla bla, le varie situazioni che possono, oppure ingannevole, no? C'è cioè una, una pubblicità che voi siete, non so, avete avuto un cellulare wind per anni e avete sempre avuto problemi a trovare la rete, a trovare connessione, vedete lo, lo slogan che dice eh, la più grande rete d'Italia e dite ma, ma come può stare in piedi questa cosa, è, è ingannevole. No? Allora potete, senza che, senza che sia Vodafone a farlo, potete anche farlo voi. State tranquilli che sicuramente cioè, negli uffici legali di Vodafone, cioè dei, dei vari concorrenti ci sono avvocati pagati apposta per vigilare, per fare i cani da guardia di, <ride> di, di queste situazioni. No? Però ecco, come cittadini, come semplici utenti avete la possibilità di segnalare se secondo voi un prodotto, un messaggio pubblicitario o uno spot è, è ingannevole. Quindi io adesso torno di là e chiudo la registrazione così possiamo discutere un po' insieme.